Noi ci occupiamo di ricerca. La nostra è una società di ricerca e quindi eh, facciamo ricerca. Ma che tipo di ricerca? Eh, ricerca di tipo sociale? Ricerca di tipo economica? Ricerca socio-economica? Tendenzialmente noi cerchiamo di eh, mettere insieme il fatto economico con la società. Però di fatto la nostra è una ricerca sistemica e quindi eh, poi alla fine diventa un'interconnessione di discipline molto differenti. Ovviamente noi non sappiamo tutto di tutto, anzi noi sappiamo molto poco di pochissime cose. E però a volte eh, bisogna inserire nelle proprie, nelle proprie strutture mentali delle conoscenze e delle competenze di altri e altri che provengono da percorsi molto differenti, che hanno esperienze differenti, che hanno un linguaggio differente ed è molto difficile poter parlare e anche solo spiegarsi, anche solo capire che quello che dico io è la stessa cosa di quella che dici tu e specialmente in un mondo come il nostro in cui le discipline di tipo scientifico sono fatalmente divise Sin dalla nascita si inculla dalla, dalle discipline tipo umanistico, e, e anche se c'è l'esigenza, se tutti sanno che è importante parlarsi, pensiamo soltanto alle questioni di tipo bioetica, ma è ovvio che adesso bisogna mettere in comunicazione ciò che fa riferimento all'esperienza all eh, valoriale, all'esperienza spirituale, chiamiamola come vogliamo, dell'uomo con il fatto biologico con la ricerca su come vanno le cose che noi chiamiamo ricerca di tipo scientifico. Ecco però tutto questo marasma di differenti linguaggi è veramente difficile da mettere insieme. Ecco perché per noi è importante eh, ragionare e parlare per modelli. Anzi, questa è una delle ragioni per le quali è importante raggiungere i modelli. Ma parlare per modelli favorisce anche in questo campo perché? Perché un modello per sua natura ha un certo livello di formalizzazione, ha un certo livello di schematizzazione. Quindi, se nella ricerca che operiamo noi arriviamo a costruire delle strutture organizzate, delle strutture trasmissibili delle strutture eh, il più possibile formalizzate costruiamo dei pacchettini che possono essere dati in mano ad altri studiosi o ad altre persone in generale non necessariamente studiosi e che possono decifrarli. Allora il modello eh, ha tanti vantaggi eh, ne abbiamo parlato in, in, in tanti campi ma uno dei vantaggi è questo è ragionare per modelli aiuta discipline differenti a interagire perché eh, impone un livello di formalizzazione e quindi semplifica la eh, semplifica la trasmissione di queste informazioni un modello è meno dipendente non dico che non è dipendente ma è meno dipendente ad esempio da, eh, da un linguaggio specifico un, li un modello e meno, eh, fa meno riferimento a un bagaglio di conoscenze progresso quindi riuscire ad ottenere dei modelli che siano il più possibili autoesplicativi e che siano il più, possibile, il più possibile capaci di spiegarsi da soli ecco per noi è un obiettivo Che chiaramente ha dei vantaggi in tanti altri campi e ad esempio un modello che è capace di autospiegarsi è anche un modello che è più facile da replicare perché è un modello che eh, contiene se tutte le informazioni io prendo il modello lo leggo lo guardo e poi dopo posso fare quella cosa lì senza aver bisogno di fare riferimento ad altre cose che magari non sono più reperibili in qualche misura quindi il nostro obiettivo è quello di arrivare dei modelli eh, dei modelli seme, una in un'altra un un sede, però in questa, uno degli obiettivi che sicuramente noi pensiamo che ci si, può, ci si possa porre in questo momento in cui è così importante per discipline afferenti a campi variegati di sapere, eh, di parlarsi, di scambiarsi cose, è parlarsi per modelli. Noi non so più che cosa facciamo, eh, ad esempio il modello multifactor, che è un modello di tipo socio-economico, eh, adesso è stato ibridato con eh, il metodo Mitades, che è un modello invece di tipo pedagogico. E ehm, sono due mondi totalmente differenti, non totalmente differenti come potrebbe essere il mondo dell'economia, il mondo dell'astrofisica ovviamente, però sono modelli molto differenti, sono mondi molto differenti. Il fatto di parlarsi per modelli permette di individuare dei punti di contatto, dei, dei, dei, degli agganci che insieme aiutano a superare le, le, le, le differenze iniziali e ad andare avanti. E quindi noi pensiamo che sia veramente un, un, un, un obiettivo importante per chiunque faccia ricerca e crediamo che sia una delle sfide più, eh, più attuali e più contemporanee.